buon vento a tutti sono il pirata rb e benvenuti alla mia ciurma siete pronti ad addentrarvi nell'oceano di internet alla ricerca dei video più strani e misteriosi mai apparsi sul web oggi vi sveleremo la verità dietro 12 clip che sembrano incredibili ma sono vere o false preparate gli occhi e le orecchie perché quello che vedrete e sentirete vi lascerà a bocca aperta senza ulteriori indugi, salpiamo. Numero 12i La storia raccontata in vari video di YouTube mostra una presunta missione lunare che avrebbe scoperto prove di un'enorme astronave aliena sul lato nascosto della Luna. William Rudeck, che si supponeva fosse un membro dell'equipaggio, ha affermato che l'astronave era grande quanto l'isola di Manhattan, una struttura misteriosa quasi in rovina e abbandonata di origine sconosciuta. La cosa più interessante, è stata ciò che hanno trovato all'interno, una creatura con lineamenti femminili con dei dispositivi collegati alle dita, si supponeva fosse il pilota dell'astronave. Si dice che gli investigatori abbiano portato il suo corpo sulla Terra. Anche se in seguito sono stati scoperti alcuni elementi che suggerivano che tutto potrebbe essere stato il frutto di un montaggio. Nel video si vede come gli oggetti siano soggetti alla normale gravità e in alcune riprese si possono trovare prove di un'immagine ritoccata, come il quadro strumenti di navigazione che assomiglia molto a quello della capsula Apollo, sicuramente un falso. Passiamo al numero 11. Quest'altro video è di scarsa qualità, ma si osserva chiaramente un corpo mummificato, presumibilmente trovato nell'antica collina Metano in Pakistan. La mummia è stata chiamata Mubana e si credeva potesse essere un dio Anunnaki, discendente del re di Aoko. Il video è diventato rapidamente virale tramite app di messaggi come Telegram ed è stato riportato nei principali telegiornali della zona, che hanno definito la scoperta sorprendente. Accanto alla mummia è stata trovata una tavoletta che giaceva sul suo petto con incisioni che potevano sembrare antiche scritture, ma non ci è voluto molto per confermare fosse una falsificazione. A quanto pare, la mummia era in realtà un manichino con una parrucca e la tavoletta aveva delle incisioni che non significavano nulla, anche se secondo il suo scopritore si trattava di una lingua protosumerica e potrebbe essere vero una lingua antica, ma scritta da lui stesso. Tutto frutto di un uomo che ha cercato di guadagnare denaro con la notizia della scoperta e del video virale. In decima posizione. Questa scena di poco più di un minuto sarebbe stata girata nel 2008 nel deserto del New Mexico. Possiamo vedere due soldati e un'enorme creatura volante di quasi 10 metri con un aspetto molto simile a una medusa. Questa si muove lentamente fluttuando a pochi metri dai soldati senza alcun atteggiamento aggressivo. I soldati richiedono il supporto aereo e un aereo militare bombarda le coordinate della presunta creatura. Il video è stato pubblicato da un dipendente dell'area 51 e si è rapidamente diffuso in tutto il mondo in pochi giorni. Alcuni credono che si tratti solo dell'onda d'urto provocata da alcune esplosioni. In molti casi le nubi assumono forme molto strane. Numero 9 Qui vediamo, un vecchio video di una parata militare nelle strade di una qualche città giapponese in cui sfila un enorme gigante di oltre 4 metri che saluta il pubblico, che lo acclama e lo applaude. Ci sono commenti nel video che lo descrivono come l'ultimo sopravvissuto di un'antica tribù che viveva su un'isola del Mar delle Filippine. Anche se fosse incredibile che questo gigante fosse reale, non lo è il video fa parte di un film giapponese chiamato Big Man Japan, e parla di un uomo a cui vengono indotte scariche elettriche per trasformarlo in un supereroe di nome Daisato. Il film era così poco conosciuto che quando il video è diventato virale, molte persone hanno pensato che potesse trattarsi di un vero gigante. Al numero 8. Certamente ciò che stiamo vedendo in questo video è un presunto mammut filmato nel 1943 nella fredda Siberia. Gli utenti affermano che è stato girato da Olger Hildebrandt-Brand, un fotografo ufficiale del partito nazista che è stato catturato nella battaglia di Stalingrado e ha finito per marciare in Siberia. Durante quel viaggio ha filmato questo piccolo video, ma tutto svanisce quando si scopre che il video è stato preso da un documentario della BBC del 2001. Il video fu modificato per sembrare ancora più antico e adatto alla Seconda Guerra Mondiale per trasformarlo in una scena completamente surreale. Numero 7. Reptiliani, creature umanoidi che si suppone vivano tra noi, nascoste nella società e composte da uomini di potere, in questo video vediamo Elvis nel backstage di un concerto che consegna una medaglia a una bambina. Dopo aver ricevuto il premio, la bambina nota qualcosa di diverso in Elvis e inizia a guardarlo in modo strano. Vediamo il viso di Elvis deformarsi orribilmente. Sembra addirittura cambiare forma. Sono state diffuse diverse versioni di questo video con diversi filtri per cercare di vedere l'immagine più nitida. Qui possiamo vedere il video pulito confrontato con l'originale, in realtà, dopo aver pulito l'immagine, quell'anomalia che possiamo vedere nel video originale scompare. Prima di continuare con questo video attiva la campanella condividi e clicca like, o questo millepiedi striscerà sulla tua faccia quando dormirai. Al sesto posto. Sappiamo che ci sono piloti con un'esperienza di volo incredibile, ma ciò che possiamo vedere in questo video è qualcosa di completamente surreale. Un aereo di linea esegue una complessa manovra dopo aver perso il controllo e l'aereo fa un giro di 360 gradi a pochi metri dal suolo. Alla fine del video vediamo come i passeggeri sono riusciti a salvarsi e ad atterrare senza nessun ferito. Molti hanno condiviso il video su Twitter, ma guardandolo attentamente, vediamo che l'ala di coda nel video della manovra ha un simbolo diverso da quello del video successivo. Numero 5. Un gruppo di persone che passano il tempo in spiaggia inizia a filmare il mare. Dopo pochi secondi, un enorme tornado cade rapidamente sul mare. Vediamo il suo diametro aumentare a centinaia di metri e inizia a sollevare l'acqua del mare. È molto plausibile che si trattasse di una tromba marina, ma l'intero video è così confuso e affascinante allo stesso tempo. Numero 4. In questo video, nel bel mezzo di un grande uragano, diversi cavalli iniziano a correre spaventati dalla zona e, pochi istanti dopo, la turbina eolica più vicina raggiunge il limite e si rompe in pezzi. I pezzi volano via e cadono in tutto il campo. Se i cavalli fossero passati solo pochi secondi prima, non sarebbero sopravvissuti. Sorprendentemente, il video è falso. Si tratta di un'animazione in 3D pubblicata sui social network e la gente ha iniziato a condividerla credendo che si trattasse di un vero video. Al terzo posto troviamo il misterioso monolite che vediamo nel video è stato scoperto nel deserto americano dello Utah. Il monolite raggiunge quasi i 4 metri e rimane un mistero come sia arrivato. È stato scoperto dall'equipaggio di un elicottero mentre controllavano le pecore ci sono teorie che ipotizzano che possa essere stato installato da qualche artista moderno o addirittura da un fan del film 2001, Odissea nello spazio. Sfortunatamente, il monolite è scomparso anni fa e la sua posizione attuale è sconosciuta, quindi rimane un mistero irrisolto. Numero 2 La domanda che solleva questo video è, le rocce sono mai state vive? Alcuni operai hanno tagliato una pietra a metà e il suo interno è abbastanza strano, una pietra rossastra con un tono sanguinante, come se fosse l'interno di una creatura. Dà l'impressione che enormi organi vengano tagliati a metà. Sono state avanzate le teorie più strambe, secondo cui le rocce a un certo punto dell'evoluzione avrebbero potuto essere vive, come se facessero parte dei corpi dei titani, una follia. Numero 1 in questo video documentario possiamo vedere come un uomo ci presenti una specie insolita, un adorabile gruppo di pinguini che avanza camminando e sbattendo le ali attraverso un ghiacciaio. Pochi secondi dopo vediamo che iniziano a saltare fino a quando, sorprendentemente, iniziano a volare con le loro minuscole ali. La cosa strana è che non solo volano ma lo fanno a grande altezza, sorvolando l'enorme ghiacciaio e anche un'isola. Tutto molto imponente, ma si scopre che il video fa parte di un finto documentario della BBC uscito il 1 di aprile 2008. Questo è tutto per oggi, pirati. Spero che siate rimasti colpiti dalle incredibili scoperte che abbiamo fatto insieme. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like e un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video per la mia ciurma. Ricordate, siamo sempre pronti a salpare alla ricerca delle verità più sorprendenti e misteriose del web. Questo è tutto dal vostro Pirata RB, a presto, buon vento bucanieri!